Scandaloso. Ma anche no. voi un cornetto? No. In faccia. Ciao, Ciao, sono, sono tornato. tornato! No, te non torni, basta, no, no, tu non torni. Quindi, ciao Luigi, anche questa settimana sono tornato con la Luigi Contro Angelo e niente. E anche io sono tornato. Ok, allora, bravo, sei tornato anche tu. Hai fame? Si. Sì. Ok, ti vendo biscotti. Tieni. Eh, Luigi è caduto un fulmine sulla montagna Piccola Esplode ah. Di nuovo Allora, io ti stavo per dire Che quella, se ci pensi, era l'unica montagna Che era senza Non era contaminata da questi blocchi rossi E tra l'altro, l'altra cosa che ti faccio notare Sulla cima della montagna finale Quella più grande Non c'è più la neve, ma è pieno di magma Qua continua a peggiorare la situazione Se vedi c'è ancora più lava e c'è anche della tipo di slate qua Io direi di cominciare la sfida perché Questa è l'unica Si è messo a piovere? Si è messo a piovere Allora, qui prima che peggiori la situazione come l'altra volta Proporrei di tornare, di iniziare la sfida Allora Luigi, sei pronto per una nuovissima Iper, ultra, mega, iper, super, epicissima sfida di oggi? Allora, ti spiego oggi che faremo tra l'altro, ti faccio notare che anche qua la neve si è sciolta, ma non è contaminato. Anzi, c'è da dire che qua la situazione con l'acqua è anche migliore, perché noi ci troviamo un pochino più elevati qua. Quindi, magari qua in realtà qualche blocco altro si inonderà pure, però noi siamo salvi, diciamo, ancora e possiamo costruire molto felici. Ciccio Ballu Ballu, bal eh, bal sì, è un nuovo fungo. E là c'è sdrumio. Un maiale il sdrumio l'acqua. Ah oh, ok Ok Possiamo iniziare quindi è casa Casa montagna contro casa mare Io farò la casa montagna della tu la casa mare Ok allora io propongo come casa da costruire oggi è una casa montagna però non sulla montagna Devo muovere perché io eh, qua è vero che la mia montagna cioè è comunque casa mia Nel senso è proprio sono le pareti di casa la montagna mia Però rimane sempre il fatto che lui è... sta già costruendo le pareti e... di casa Io no e sto ancora facendo la montagna Ok sono quasi alla punta alla cima della montagna l'ho quasi chiusa devo chiudere questi buchi che sono un pochino brutti da vedere qua ho messo già della terra ancora la metto pure qua un pochino ma non troppa luigi mi dica ok come procede la situazione noto che sta facendo cose con la sì. deep slate come procede che sta facendo informi informi ti... bene mi sta uscendo benissimo non mi sembra molto convinto Beh, sono molto convinto, vedi? Eh, ok eh, Mi descriva ciò che sta facendo, perché sto vedendo Uno, Una casa fatta di scoglio Di scoglio? In che senso di scoglio? Cioè, una, è una casa con gli... Cioè, è una casa a scoglio? Sì Ah, ok, va bene, originale come idea, perfetto Ok, ho reso la parte bassa della montagna Un pochino terrosa E adesso ci metto un po' con la Bommial qua L'aggiunta di erba a caso, perché... Ci sta bene, direi adesso di mettere la neve in cima. Allora, per variare, metterei la neve normale e dato che ce l'abbiamo la neve nevosa. Faccio così con un po' di neve nevosa, che ci sta... Che poi ne, secchio di neve... Polverosa, anche detto in inglese, powder snow bucket. Diciamo che è un nome un po' arduo, complesso, però va bene neve nevosa. Allora... Ci sta molto bene. Eh, proporrei di fare come ingresso un passaggio segreto, che è un'opzione. Oppure mm, potrei fare... Eh, faccio, faccio un passaggio segreto, va bene. Ok, perfetto. Mamma mia. Mamma mia. Magari... Ok, un po' d'acqua qua. E ho fatto l'ingresso magic. Ah, qua c'è Pakunk. Ciao Pakunk. E qua c'è lo sciagurato che è un tempo nell'episodio delle nevi... Stava nel ghiaccio Adesso dovrei fare eh, L'interno della casa Diciamo che è un po' buia Quindi provvediamo con un po' di torcia A illuminare Finché non metterò l'illuminazione ufficiale Diciamo della casa Ok ho cambiato idea totalmente Adesso l'ingresso avverrà tramite La neve nevosa qua Cioè Epicissimo. Farò un primo piano in abete così La prima stanza metterei una cucina Perché giustamente anche chi abita in una montagna Ha bisogno di una cucina Quindi mettiamo un affumicatore Ok ho sistemato con il debug stick Sia il muretto qua per il camino Che l'affumicatore che è sempre acceso Nonostante dentro non ha nulla e per il resto qua dentro cosa posso mettere altro? Allora intanto penso di mettere qua dentro Essendo che comunque siamo in un luogo naturale Adesso ci ho pensato Come pavimento potrei comunque utilizzare del muschio Perché, cioè, come ho detto Non è che dobbiamo fare comunque le cose abbastanza naturali Quindi potrei... o oh no o oh no E ci metto anche qua delle azalee Perché sì, ci sta bene Qua leviamo la lanterna Tanto c'è l'affumicatore che fa luce e poi metto eh, come tavolo sempre la mia classica impalcatura con eh, la scala Per finire di decorare questa zona ci metto un po' di pulsanti così a caso perché ci stanno bene Vediamo in spectator cosa c'è rimasto di spazio Allora abbiamo uno spazio qua sotto gigante forse ci stanno o due o tre stanze Però ciò che vorrei fare io eh, ho bisogno di un ingresso necessariamente Ok usiamo temporaneamente questo come ingresso Ciò che vorrei fare io è tipo un osservatorio Facciamo che per scendere al piano di sotto eh, Dobbiamo utilizzare un'altra balla di fieno Quindi riprendo di nuovo il muschio E allora questo piano di sotto Direi di mettere eh, proprio l'osservatorio Sì e poi all'ultima all stanza metto una camera da letto Allora vediamo un pochino quanto grande deve essere Oh mio dio Oh no Oh no! Allora... Luigi! Noto che la sua casa scoglio più axolot sopra sta procedendo a meraviglia Sì sì e Noto che oh, no. è un vero e proprio scoglio sì, Certo, un uno sabito. scoglio piuttosto quadrato eh Non è proprio quadrato però... È, è bello, abbastanza... è bello Comunque, mi piace la tua idea, la provo Potrei sempre adottare questo metodo a Zalero, bevarie. Poi il resto lo faccio in Abete, come ho fatto per, uh, per l'altro piano. Da questo lato invece potrei fare l'osservatorio che volevo fare prima. Quindi magari ci metto un po' di vetro grigio e bianco. Allora questa zona, diciamo che è un pochino. Casuale, nel senso non c'è molto è tipo una specie sì, di osservatorio magari posso renderla anche un pochino magazzino con dei barili e ci metto tutte le cose che servono eh, per, eh, per andare in avventura nelle montagne un secchio di neve polverosa nevosa anche detta da me perché si sì. e con delle ragnatelle mettiamo la piccozza dello scalatore supremo invincibile che la metto qua quindi io, praticamente, metto una porta qua, adesso devo mettere, devo fare l'uscita, che è diciamo il, il problema principale della casa. Quindi, credo di aver finito. Signor Angelo, io ho finito. Incredible, l'ho finito anch'io, perfetto. Cioè, un assalto di Axolot, eh, praticamente. Da quella casa iniziamo? Come vuole lei, signor uh, Angelo. Allora, oh poteri superiori, annunziateci a noi, annunziateci a noi, da quale casa iniziare? Perfetto, Perfetto. I, po i poteri superiori hanno annunziato la tua casa. Allora, ah, intanto, vai. Eh, le faccio vedere la struttura eh, a magnifica, scoglio. Eh, a scoglio, Bella. Eh, e soprattutto le forme del... Arzigogolose, noto, molto supreme. Qua ho notato che ci sono delle scale per salire. Sì, ok. Dove si sale? Ah, qua ha la sua piscina senza axolot. Ormai, uh, interessante. vedere, è, è ben ristrutturata la casa. Ok. O oh, no, e... una Wither Rose qua. Vabbè, ci sta. Tutto con i toni grigi della casa. E poi qua sì. l'azzurro che ci sta molto bene. E poi abbiamo vabbè, il, il mio pasto okay. eh, quotidiano: la carne di pecora, supera il, il fiume qua. E raggiunga la cima dove è collocato. Eh, no, vada a piedi, non mi interessa. <ride> e dove è. Bravo più o meno. Dove è collocata la mia suprema capra. Non entrare ancora. Con il camino della casa. Allora, questo vuoi notare che è il soggiorno. Dove è presente. Basta verrai. E dove è presente il tavolo, e qua un affumicatore che cucina perennemente. E continuiamo a. Oh no. Indovinello, di cosa puzza Angelo? Di cui? Aspetta, non andare di là, vieni qua Ok, allora, qua c'è la stanza principale, l'osservatorio, vero? Di qua si guardano di notte le stelle tramite questo cannocchiale qua, molto simpatico L'ultima, che è la più suprema, qua vuoi vedere un geodeametista E la camera a letto sarebbe, dove è presente il letto viola ah, eh... Divinità superiori, quale casa ha vinto? Tanto se sono a favore tuo sempre, divinità Divinità Sono morte le divinità Il fulmine è caduto in mezzo al fiume A metà tra le due case è caduto Quindi ha, ha vinto Abbiamo vinto tutte e due Mettiamola così Ok Luigi vieni qua così almeno possiamo salutare gli amici Allora Guarda me No guarda me. Qua, me Dei guarda Allora Quindi Luigi È stata suprema questa sfida No? Sì, eh, no, 8. Allora, non è possibile che noi ogni volta che arriviamo qua inizia a piovere Allora, ignoriamo questa pioggia Andiamo avanti, quindi Luigi Allora, questa sfida di casa È stata suprema, c'è cioè, da dire La prossima sfida di casa però un vincitore ci sarà Io, ovviamente No, io Di nuovo Ancora. Ma Perché quella montagna Eh, so proprio sulla montagna principale, proprio Cioè Scusa, vieni qua sull'albero Anche se Guarda Vabbè. Perché? Eh, ma appunto Non ci credo No, allora, non si, attiva, si, si è attivato no. attiva, L'ultimo beacon, allora No, no, no, no, no Allora Luigi, ci dobbiamo nascondere qua che può avvenire una catastrofe Da un momento all'altro, capito? È l'ultimo beacon questo sì, L'ha so. esplosa la montagna, allora eh, ci Sto, sì, sto sono arrivando, arrivando. Eh, Nascondiamoci Quindi qua andiamo. che... Nascondiamoci qua... Zitto! Non dirlo nemmeno più! Nascondiamoci qua che è meglio!